L'arrampicata è sempre salutare? Quali sono le controindicazioni dell'arrampicata? Ma soprattutto stai attento a come la pratichi. In 30 anni di pratica ad altissimo livello e 28 circa di insegnamento sono in corso e ho riscontrato migliaia di patologie legate alla pratica di questa disciplina. In questo video ti voglio presentare Kelios e a valorare i principi di salute e sostenibilità che alimentano la metodologia e la disciplina Cataclime. Kelios, raccontaci un po' di te, chi sei? Ciao Marco, eh, sono Kelios Bonetti, dottor Klaus Bonetti, sono un medico chirurgo, eh, ho una specializzazione in ortopedia e traumatologia e mi faccio l'ortopedico fondamentalmente traumatologo e niente, sono esperto in patologia replicatoria, in quanto sono anni che, che mi occupo di questa branca particolare e dal 2004, quindi sono 17-18 anni. Quindi, poroi e povere, su cosa effettivamente lavori? Sì, quindi fondamentalmente sono chirurgo ortopedico, perché l'ortopedia è chirurgia, eh, ma ovviamente prima la chirurgia nel climber, ma anche non nel climber, bisogna ricorrere a tutto quello che c'è prima, al gesto, alle terapie fatte nel modo dovuto perché agiscono nel punto dove servono a caso e anche se come sempre l'importante è la diagnosi, ciò che distingue è fare una diagnosi precisa perché solo con la diagnosi si può capire qual è il problema reale e quindi mettere in moto tutto per andare accurato, quindi senza diagnosi è impossibile, quindi Fondamentalmente, il mio lavoro è fare la diagnosi e poi quello che c'è dopo viene tutto facilmente, anche se a fare un intervento, un'infiltrazione, tutto quello che c'è dopo la diagnosi è facile, è difficile capire cos'ha il clima in quel momento. Come ti sei avvicinato all'arrampicata, Cheios? Così, un po' come penso per la ma il 90% delle persone, per caso, il mio socio mi ha detto devi venire all'arrampicato, ma si sì, proviamo, e lì è stata la fine, perché una volta provato, sapete che poi non, non si smette più un'attività, diciamo, totalizzante. Cioè quando cominci, se sei seduto sul water e dici per ah, prendere sì, devo fare un bilanciamento esterno. Quindi da lì a cominciare a trattare i climber, il passo è stato breve, anche perché sai, quando tutti gli amici un po', un po ti chiedono e... L'inizio è stato difficoltoso, l'inizio è stato molto difficoltoso perché la patologia rampicatoria è molto differente dal resto dell'ortopedia e della traumatologia sportiva, in quanto c'è il problema della riserva funzionale che è molto ridotta e quindi i trattamenti che ero abituato a vedere andare bene in altri sport, in arrampicata, al primo è stato traumatico perché non, non funzionavano. E però è stata anche una sfida perché io ho dovuto capire perché non funzionavano e mi piano un passato alla volta, anche con l'aiuto di altri colleghi sono riuscito a, a capire un po' come funzionava la patologia arrampicatoria. E cosa ti ha spinto a creare il tuo canale patologia arrampicatoria? Eh, perché ho deciso di fare il canale di patologia arrampicatoria il canale Youtube eh, che se non l'avete fatto andate cercate il canale di patologia arrampicatoria, iscrivetevi e guardate i video soprattutto. L'ho fatto perché io da quando ho cominciato a capire un po' come andavano le cose perché Ragazzi, 20 anni, 18, 20 anni fa, quando avevi male, avevi sempre una tendita. Per tutte le tendite ho tirato tutto il timido. Ho cominciato a guardare e ho cominciato a dire beh, guarda un po' che non è proprio il timide della pulizia perché ai tempi in Italia questa cosa non, non si sapeva. e Ho cominciato tutto il discorso della pulizia, però il discorso della pulizia come va trattata, prima dal punto di vista del risparmio, poi dal punto di vista il trattamento infiltrativo iniettivo, poi si è cominciato a capire che il cortigione non andava bene perché per anni, negli anni 80 si è fatto un disastro del cortigione e poi ho avuto la parte chirurgica il canale l'ho fatto perché tramite il canale c'era la possibilità di divulgare di più queste nozioni che sono fondamentali sulla prevenzione il canale è fatto per prevenire, poi la gente purtroppo arriva sul canale quando già ha avuto problemi, ma il motivo per cui c'è il canale è la prevenzione. E non è che prima avessi il canale non avessi fatto niente, perché io sono anni che mi occupo di divulgazione in prevenzione in patologia arrampicatoria e prima se chi è abbonato pareti avrà letto i miei articoli, c'è il sito di patologia arrampicatoria dove sono tutti gli articoli, ma la rete è un po' cambiata negli ultimi anni e è difficile che la gente vada a leggere gli articoli per questo si fanno i video adesso il canale va bene perché tanti vengono a vedere il video perché fa anche parte di trattenimento. adesso è un fatto culturale di prevenzione e, e niente, così abbiamo fatto il canale sta andando abbastanza bene Cos'è che ti ha mosso a iniziare questa nuova collaborazione con me? ti ho contattato perché io, lo sai, lo sapete sono anni ormai che mi occupo di patologia arrampicatoria per i climber soprattutto mi sono occupato della prevenzione della patologia arrampicatoria delle patologie arrampicatorie perché sono tanti tipi di problematiche vanno la mano al gomito alla spalla al piede e però ho sempre fatto questa prevenzione dal punto di vista del medico e questo non è sufficiente è arrivato il momento di creare, secondo me, una cultura della prevenzione della patologia arrampicatoria più interdisciplinare, una cultura che vada a coinvolgere anche l'allenatore, anche il formatore come te Marco, anche il tracciatore, perché? Perché è inutile che io vado a spiegare una cosa ai pazienti e poi, se c'è un allenatore con cui non collaboro, quell'allenatore, io dico fai così, l'allenatore dice no, fare così. Perché? Perché non tutti gli allenatori ovviamente sono realmente formati, i formatori sono già un po' più formati, ma anche lì c'è tanto da fare, perché sono eh, concetti che non sono più nuovi, ma devono essere recepiti, perché quello che chi mi segue, magari sul tuo canale, sono scritte persone che già seguono il mio canale e dicono sì, sono concetti che si sanno da dieci anni questi. E però la maggior parte perché noi pensiamo sempre essere conosciutissimi che tutti abbiano letto i nostri articoli che tutti vedono i nostri video ma è solo la punta dell'iceberg che conosce questi argomenti per cui ci vuole che tutti quelli che lavorano con i climber abbiano le idee chiare su cos'è la prevenzione e quindi non è più il momento di lavorare solo sul canale di patologia rampicatoria perché lì la gente ci va dopo che si è fatta male la prevenzione va fatta prima quindi va fatta con gli allenatori, con i formatori, con i tracciatori anche se può sembrare che siano metodi meno allenanti che poi non è vero perché chi dice così è perché è ancora legato al vecchio concetto di performance e allena la forza invece che allenare l'abilità questo è un concetto vecchio di insegnare l'arrampicata e che si rivolge solo all'apice ma noi dobbiamo guardare la base dell'arrampicata perché quelli che fanno l8 A quanti sono? tanti, quelli che fanno il 9A quanti sono? Sono già molti di meno, quelli che fanno il 6A, il 6B, il 6C, il 7A, il 7B, quelli sono veramente tanti, sono la maggior parte ed è a quelle persone che si deve soprattutto rivolgere la patologia arrampicatoria. specialmente a quel segmento di persone che hanno deciso di allenarsi, di prepararsi per alzare un pochino l'asticella, non parliamo di grado, parliamo di asticella, parliamo di migliorare le proprie... Abilità, a migliorare la propria performance. E, e c'è il rischio: il grosso rischio: tutti gli allenatori lo sanno, tutti i formatori. Che tu alleni uno, quello si impegna per mesi, piccolo infortunio dovuto a sbarattaggini al caso, alla sfortuna, a non seguire le regole di base. Anche se poi io sono il primo che vado ad arrampicare col freddo, non si scalda così, perché poi siamo tutti della stessa pasta, e, però, però, Bisogna andare a girare su quello perché? Perché basta poco per andare a compromettere mesi e mesi di allenamento, mesi e mesi di preparazione. Va bene, dai! Un saluto al nostro Marco Nescatelli, iscrivetevi al suo canale, iscrivetevi al mio canale di Patologia Rampicatoria e buona rampicata a tutti! Grazie Ekeros, ora vedremo di offrire contenuti che abbiano i due punti di vista in maniera tale da formare in maniera migliore le persone che ci seguono. Grazie, alla prossima! Thank <laughs> you.